Raga, noi siamo andati avanti poi per altri due giri Tu, se vuoi, puoi smettere già al primo Altrimenti recupero un minuto e provo ad andare avanti Non mollare, ciao!